Signor Sindaco, questione tassa di soggiorno, si muovono un po' diciamo, autonomamente i comuni della costiera marfitana, al momento Vietri eh, e Positano non chiedono tassa di soggiorno. La verità è tutta una discussione che c'è intorno alla tassa di soggiorno, il comune di Vietri nel 2016 decise quasi di eh, istituirla però fu proprio il periodo in cui la eh, legge finanziaria vietava la possibilità di mettere ulteriori tasse, ulteriori balzella a carico dei cittadini. Adesso abbiamo una, diciamo una grossa attenzione su questa tassa, ma non fosse altro perché eh, principalmente per un motivo di cassa eh, a livello di bilancio comunale, perché poi la tassa di soggiorno ha... Uh, i pro e i contro uh, ai pro certamente che se uh, c'è un certo flusso turistico così come c'è a Vietri sul mare facendo diciamo, le giuste valutazioni in relazione all'entità, alla grandezza del, della, della stessa tassa bene uh, potrebbe portare dei fondi all'interno del bilancio però il grosso problema è il sistema di controllo e il sistema di incasso perché uh, è cronaca eh, quotidiana che eh, ad esempio Salerno ha un buco in bilancio di circa 400 mila Euro per aver previsto un certo introito di, di tassa di soggiorno che poi non si è verificato e alla stessa maniera Cava di Rireni ha 180 mila Euro che adesso deve sistemare ma non fosse altro perché nel momento in cui si fa una previsione di incasso poi i servizi si devono erogare per quell'importo e nel momento in cui non si riesce ad incassare l'importo preventivato ovviamente eh, ci si trova con un deficit di cassa e questo è uno dei problemi. L'altro problema è la grandezza della tassa di soggiorno in relazione all'entità perché altrimenti si rischia di soffogare il flusso turistico con un ulteriore balzello a carico dei turisti. L'ultimo aspetto che io valido in, eh, in relazione a questo argomento è il fatto che una cosa è mettere la tassa di soggiorno sugli alberghi, su coloro che fanno un turismo di una certa qualità, altra cosa invece è quella di mettere la tassa di soggiorno su quelle che sono le strutture eh, di eh, extrabrigliere, cioè eh, i B&B, le case vacanze, gli affittacamere e via discorrendo che stanno creando una situazione ridituale per mo moltissime famiglie eh, a via disumare. Pensi che nel 2009 quando fu eletto la prima volta erano appena 4 UBB, adesso siamo intorno ai 67-68 ufficiali più uh, altre uh, attività che non sono ancora registrate, però le posso dire con certezza che uh, uh, Booking ci por porta il Comune di Vitri con 155 unità da uh, mettere a disposizione come offerte di camere uh, sul mercato. Quindi diciamo, uh, il discorso è abbastanza ampio ed è di una certa grandezza che potrebbe, se non si fanno le giuste scelte, creare addirittura un, un problema a contrario nel senso che si creano delle difficoltà di casse per il mancato in casse.